non vedrete bellissimi paesaggi ma ci saranno tanti dettagli da guardare dietro di me c'è una città ma non una città qualsiasi non sono in italia qui la densità di popolazione è elevatissima e non sto parlando soltanto degli esseri umani ok ma forse la particolarità più grande in assoluto quella di cui più mi sto preoccupando è il fatto che qui guidano sul lato Sinistro. Oh oh, e adesso? Quindi, con queste premesse, non so davvero cosa potrà accadere. Ora scendo. Ah, dimenticavo, vi lascio qualche clip per darvi un'idea di dove sono e quando sarò in strada vi svelerò esattamente dove mi trovo. un po' questo motore di questa Yamaha FZ5 versione 3.0 ok accendiamo i motori oh un bel faro con 10 euro 11 euro ci ho fatto il pieno molto bene Ma oh, guarda che collimare che bella è. va bene Adesso cerchiamo di andare in su verso il centro, che così il peggio traffico ce lo facciamo adesso. Questo è è così. Neanche sono uscita dalla strada e già è un casino. Ah. Eccolo! Benvenuti ragazzi a Shennai! Stiamo cercando. nel traffico. Vediamo cosa vuol dire guidare in queste situazioni la missione è in realtà girarsi perché vorrei andare dall'altro lato poi qua si guida dal lato opposto no, per cui no capire che non posso fare inversioni mi dicevano comunque qua bisogna stare attenti perché ci sono le mucche che da questa isola qui saltano giù ok? e sono pericolosi oh ragazzi sto guidando fuori dall'Europa sto guidando in India Attirò, attirò. che punto sarò felice di questa cosa poi ad un certo punto metterò il delirio perché adesso qua resto adesso... qua c'è già il delirio che cos'era? una festona che mi sono sento qua bisogna svolgere di piano proprio le due che il cavolo raga non sto capendo niente <ride> quindi raga non è sempre di vista fino a che non In intanto che non c'è casino va tutto bene il problema è dopo il problema è anche questo specchio. è la vostra fortuna da essere da quella parte dello schermo perché non sentite gli odori che sento io okay, qua c'è il cartello vietato fare inversione quindi non lo faremo però vorrei capire con te che posso farlo Sling on vuol dire suono e fa sempre e fa sempre un po' l'anno mia di svolgere intanto facciamo questa via che è la via che cioè si è formata diciamo negli ultimi vent'anni ed è la via in cui ci sono tutte le più grosse aziende ai punti e questa è l'unica parte che conosco appena torno indietro non so più che cosa lo okay, adesso io vorrei capire allora se gira qua lo gira di lì ovviamente qua c'hanno le proporzioni pari a niente ho messo su tutte e due i piedi però vabbè, se può fare dato che questa motorezza è bassissima ora, oh, non mi giudicate per come sto guidando qua vanno a monte tutte le regole che ho fatto. la cosa che potete commentare è ma voi l'avreste fatta una cosa del genere? poi mi che è diventato molto e l'ho visto solo per miracolo perché c'è il lo santo che è diventato rocce, rocce, rocce. Davvero non ho idea di cosa stia facendo, non ho idea di quanto lontana sia dalle regole stradali di questi <ride> Ma Ragazzi adesso non è niente, questa cosa qua che vedete è... è niente, poi succederà davvero in un bordone. Così può essere, questi si sono rallentati perché c'era quello poi ci sono i poliziotti che entrano in strada così, e mocio davanti questo fame, ah, un e c'è pure una puzza di non so che. Adesso torniamo nel bordello. incredibile di vedere quella linea come accidentale rischiarsela così si ti ha visto loro sanno come sono, io non lo so guardate al contro marco succedendo per... eh, non si sa se sono da sopra da sotto, da destra da sinistra non so se l'ho fatto un certo di che strada devo fare ora devo solo rimettermi nel delirio senza morire sono l'unica che guarda indietro e rimette vuol dire quel cartello lì madonna santa allora qua tutti spero che non ce ne sia tanti risciuti sono della pianta ma troppo e pianta Agora, ah, eu... magari la ciabatta ancora ancora, perché ha la superficie che copre tutta la parte alta del piede uh, con un po' luce mi un po' dettagli e forse la volta in cui mi sto sentendo un po' piedra, non più lenta perché comunque camminare la gente si osserva di più, ma fa sì un pochino più in non fatelo in Italia, in Italia. E' un pochino del deporte Che lo sono a non c'era nessuno quindi io non c'era la Priorità numero uno la pochino Ando proprio contro tu, alcuni dei miei principi no, no. non è solo mascherina bianca così puoi vedere quanto smogore eh, sarei proprio curioso di sapere quanti mezzi di trasporto esistono in India sono tardi in India queste possiamo parte occidentale Quindi si vede buongiorno ragazzi dai guardate com'è il camion io voglio un camion così se mai dovesse avere un camion lo vorrei così eccoci nel delirio Solitamente quando nei miei video faccio le riprese ho la telecamera sulla lentimiera, come dicevo prima, del sasso. Qua non saprei cosa farvi vedere perché... Ci sono così tante cose che si muovono, quindi la versione frontale della ripresa... forse ci sta. Tu veramente... Tu mi sta abituando. Se la noto al contrario mi sta abituando. E... Quando la strada si fa come adesso, non lo so, è così, altro che il pullman nella costiera malfittana, qua sì che ci sono i pullman. Qua ah, inizia ad essere un po' più complicata la situazione perché non è solo la gente da. It's censoring up the park So the park is So the park is still there Here we go Here we go Here we go Here we go Here we go Here we go Here we go Questo delirio, vero? Sì, sì, tutto sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Non so, bene. non so dove sono Non so dove sto facendo Mi sento che sto andando contro me Un pomodori intero Dove sto cosa con il cielo allora questa cosa non dovrà succedere diciamo che ce l'andiamo da qui spero che dicevo con le ciabatte ma cosa che è. ce l'ho fatta ragazzi sembra che io ce l'abbia fatta mi chiedete di come ho guidato praticamente qua dentro dove non avrei dovuto sono passata in questa strada secondo me devo aver fatto così bene adesso andiamo su poi facciamo la rotonda e poi saliamo su da questa strada qua e poi secondo me torniamo all'hotel e voilà la cosa che fa più paura sono i pummi e poi vengono così nella tua corsia, in ramo, che in che ramo che sentono è buono come non le ho salutate non mi viene da salutarle molto questo perché so che non mi capisco Non ti di ancora a fare il sanno Ciao che la sentirà. Ok, direi che tra poco mi eh, preparerò per tornare indietro, perché finora andando a casa è facile, ma dovendo andare verso una direzione precisa sarà un po' complicato. <susurra> batteria, sarebbe piacevole fare inversione. Grazie, thank you. chiedetemi come dove sono i miei paesaggi dolomitici dove dove sono i tornanti a volte non serve avere i tornanti per provare i vertigini questa che dovevo scendere lì oh freno allora vediamo un attimo se sono ancora sulla strada giusta parerebbe di sì colorata scacchi per l'occasione delle Olimpiadi di La Cielocea. Yeah. ma perché dovevo guidare le mucche ragazzi? Anche i corvi ti volano vicino. Sì. Uh -huh. Ah, abbiamo pure l'offroad. È fatta sinistra. No, sì.